Aipagnon? Nymnogisca. Nymnogisca. Nymnogisca! Sembra <laughs> un porcellino. <laughs> <laughs> A me sembra Minimè. Mini <laughs> Allenatore di hockey. Hockey? Sì. Osservando il microfono che è attaccato alla camicia... Sì. Potrebbe essere un commentatore sportivo. Sono un disattrack. No. Candidato presidente. <coughs> per me è un candidato presidente questo qua. È uno youtuber? In serio, davvero? Ah, beh, E cosa però. fa? Ma c'è qualcuno che lo guarda. Ah, beh. capito, youtuber. Perché l'ho visto un po' più vecchiotto non mi veniva in mente youtuber. Ma io, no? io pensavo mm. fosse un cattivone. Ha scritto security, ma... Security! Security te che? Vabbè! Questo è uscito dalla melevisione ieri! Esatto! <ride> oh, no, maronna santa! Questo fa o il benzinaio... Ha scritto security, una cosina... <ride> non mi dà proprio sicurezza per Sicuramente è una niente. faccia molto simpatica! È un elfo, è un elfo vestito da questo security! È un paloompa, un palumpa, un palumpa. Un palumpa anche. Sì, sì. Ma ti dirò di più, secondo me fa anche delle cose sì. per bambini questo qua. Cioè è un personaggio famoso. No, questo qui si sì, è famoso, questo è un cantante. La Lui te. è una brava persona, cioè dai. E lo leggi in faccia, va che occhietti. Che carino. È una brava persona, è un attore comico. Eh. Lui è un comico, non voglio neanche sentire l'opzione. <ride> va bene, ho cosa ho vinto? Misha eh. me lo ricordo, vuol dire topo? È comico. comico, beh con quella faccia lì non puoi non fare il comico. <ride> cioè, di certo è un politico, no, non puoi no, fare. Se no un politico potrebbe <ride> <essere> questo. Che il... <ride> cucciolo, chi è questo? Lo so io! Questo è, è il cuoco di Masterchef russo. Questo è un simpaticone, un simpaticone. Sì, sì. Sembra eh, però... quello del, dei Goonies. Cioè sì, è un cuoco È un cuoco Alla paranza Alla farina Spero sia farina, farina Perché se no è grave <ride> Questo Questa sembra, è una te... Non è... so se voi lo conoscete Ma è l'uomo gatto di Sarabanda, Assomiglia <ride> Simpaticone sì, lui Sì Un pazzo fondamentalmente Esatto È la classica persona Che è un po' Passo fuori furioso. di testa Un po' fuori di testa Però simpatico A per me sembra un comico Uno che fa un'imitazione Comunque Sì esatto perché. Una parodia mm. Sicuramente scherza Spero è uno youtuber, però perché no, sì. gli youtuber sanno tutti la faccia da psycho killer? Uno youtuber che canta e che ci porco di farina. Vabbè, capisco i rieva cucciolino. Questo, questo di <ride> quello lì è Celentano finto, Non mi ricordo come si chiama. Lei la conosciamo, lui anche. Quello in mezzo lui sarà un presentatore. presentatore. TV, questo è un bel ragazzo simpatico, un piacione, un piacione italiano. È no? classico uomo di bello aspetto perché alla fine è un bel ragazzo, è negabile. Però forse secondo me è un po' di puzza sotto il naso. Sì. È ah, un bel uomo. Ah, sembra il fratello di Lili. Conduttore TV? Ah, sì. Infatti avevo detto cosa ho, il presentatore, avevo detto, vedi. Eh, ce l'ho, vedi che ho un occhio. Un bel uomo, ha cioè gli occhi chiari, barba, ben vestito. Giovane. A parte questa giacca blu-pantalone nero che. Mm. Basso rieva, pensavo fossi più alto. Uh, e sembra... vabbè, questo è un cantante. È ah, un cantante lirico. Lirico magari anche. Eh? È un cantante lirico e sembra un po' indiano. Allora, lui penso sia un politico. <ride> Attore comico. Attore cantante. O è un cantante lirico, o, un o, un o è un po' come dire, <ride> eh. eccentrico, ecco. Secondo me è una persona molto simpatica invece. Un cantante? Lirico. Ma, dai, ma scusami, c'è anche lirico. il microfono in mano. No, sì, non vedi? Va bene, va bene, se potete intuidere. vabbè, è sì, in oh. uh. facile questo. No. Allora, libro in mano perché ci vogliono confondere. Lui è un grandissimo filosofo. E ha letto un libro una volta. Uno. Pare Questo. che abbia letto un libro nella vita. Questo Ci qua. fa piacere saperlo. Secondo me è uno psicologo. Così. Modo Questo italiano. è un candidato politico. Cosa che sta leggendo? Eh. Non si sa. Beh, sicuramente è Daltonico. Mi <coughs> sta la giacca. no? Sì. Il ministro. Il ministro della cultura. Lui le sa, gli altri non sa niente. Ed è anche un po' politico. Girinowski, Girinowski lo conosco Girinowski. Già il nome, Girinowski. Piacere Girinowski. Ma è cattivo? Cattivo? Ma le tette? No. Che roba? È una donna. No, è una donna. No. Beh, potrebbe, potrebbe essere un'ex un no. donna molto grassa. No, ma va la barba, poverina. cosa vuol dire? <ride> Io conosco tantissime donne con la barba e baffi. Ah.